Eh, abbiamo Obvio. iniziato Basta, basta no. Non possiamo più dire niente Non possiamo no. più Nonno ha detto è aperto E questo <ride> potrebbe essere potre, po Fate <ride> voi arrivateci voi e noi ragazzi abbiamo appena iniziato un nuovo vanilla e ci vedrete in live dalle 15 alle 17 proprio oggi il 9 oggi dalle 15 alle 17 saremo in live infatti vedete questo video prima e ogni giorno uh, a parte il sabato e la domenica saremo in live dalle 15 alle 17 siete pronti e guardate che è ritornato qua nel, nel ma nostro salve, canale. ma salve ma salve che bello che con è con che bella voce poi no sì, esatto eh. sempre una bellissima voce poi c'è nonno e poi c'è il nuovo nick ciao nick ciao bene iniziamo adesso iniziamo a prendere un po' di legno cosa dobbiamo fare noi nella vanilla beh dovremo fare un sacco di cose sarà una vanilla veramente magica soprattutto perché la continueremo in live quindi nonno va bravo prendi un po' gli alberi un po' Ti gli inizia, alberi inizia, subito tu magari gabri se hai voglia prendi un po' di, di cibo no, di cibo bravo il cibo è la cosa più importante e tu nick prendi della pietra perché abbiamo bisogno di tantissima pietra no, Ma no troppo un piccone No, no. Eh, Scusa Nick aspetta un attimo Devi parlare con Dunis Non con nonno Hai ragione eh, Ho ragione sì sì certo che ho ragione Ma eh, quando hai <ride> Esatto ho capito tutto <ride> Tieni Dennis oh, grazie. No non volevo una spada veramente volevo un piccone Però ah, Te lo faccio subito ma grazie mille, ti ringrazio se sei così tanto gentile da farmi questo piccone Ti ringrazio Guardalo, e ti ecco bacio lei. Oh grazie mille, ti do un bacio adesso Grazie Ci baciamo in modo appassionato sotto, sotto il ponte No no no, sotto, sotto il lampione mentre piove, eh? Ti piacerebbe? Non apprezzo, no, non mi piace Ma secondo me sarebbe una cosa molto interessante no, Oppure No no, tipo... per nulla, ma scusami Oppure magari, non lo so, Nick con la pecora però Perché lui non... Eh no, esatto no. Scipiamo Nick eh, con no, la pecora no. Eh Nick è un po' Vabbè Nick è un po' un animalista Sì sì sì Ma perché Nick oh. Nick Piacciono un po' queste cose Baciarsi con le pecore Sto scherzando Eh un fetish Esatto esatto No Hai no, no. sbagliato in <ride> persona Eh vabbè Allora prendo le pecore Ah le pecore Viene mm, Pecorino Io ne ho prese già un po' Bravo Gabri Che abbiamo i le letti Le pecorelle Io posso oh, se... fare già due letti Con che voce Volendo non lo so, però mi sto leccando le labbra. Perché queste pecore no, sono schifo. buone? No, perché sono buone. Poi magari ah, da pensavo mangiare. ti stessi leccando con le pecore. <ride> no, <ride> che Mi schifo, sono spaventato che per dico. un momento. No. Ma sei scioccante completamente. Come, come... Ah, io? <ride> no, eh, chi? Mia zia Gelsomina. Allora, Vabbè, però sì. possiamo fare. Gabri. No, chi è che doveva prendere la? Nick, eh, hai preso la pietra? Ma una legna per farmi un piccone. Mannaggia Ma te la facevo io? Che non hai ancora fatto niente. Non hai ancora fatto niente. Nick, sto prendendo la legna. Vai immediatamente a prendere la pietra. Ho detto. Stupido, non devi prendere la pietra. Vado la io, legna. vado io, Dennis. Ok, vai tu. Sei, tu, sei il più efficiente, ma è possibile. Ho ho preso un po' di legna, l'ho già presa. Ok, bene. Ma io veramente sono scioccato da, da Nick. Ma Nick ma che cosa fai? Ma, Nick, ma ti devo. Ti devo schiaffeggiare. No, Nick. Nick, adesso ti faccio, ti faccio leccare il l'arboscello no! di qualcuno. Ma eh, io veramente non so. Ma Nick! Oh, no! oh. Vabbè, allora uh, vediamo un attimo. C'è una caverna qui vicino? Ho oh, creature no, schifose. Lì sotto, lì sotto. E sotto? Dipende. Qua vicino? Ah, vicino, Hai ragione. Sì, c'è tipo il canyon, giusto? Sì, sì, sì, c'è sì, il canyon. E stai attento perfetto. a non caderci. No, tu dici io volevo caderci invece. Sarebbe stato molto bello <ride> caderci perché se ci wow, cavolo iniziamo quel... benissimo il mondo. Ma sì, ma davvero, cioè iniziamo talmente tanto bene che... Ah, pensavo che avete sbagliato. Ma tu stai urlando troppo, eh... No, come è possibile che stai urlando troppo? Ma prima eri giusto. Non parlo, basta. No, parla, parla, che andava bene No, perché sto scavando con... Cosa col... è successo? Manna... <ride> Mannaggia a me, che stup... Ma perché poi hanno cambiato tutto Allora, datemi della pietra, Nick, dammi della pietra Porca puzzarda, veramente oh. Te l'ho io, allora. c'è un casino no. di pietra Molto Treno. bravo Ok, va bene così Intanto mi faccio un piccone così almeno posso prendere il bellissimo No, no non Dove sei, il... caro? Uh, <ride> sono qua sotto, vieni qua, tesoro Arrivo, che... <ride> arrivo eh. <ride> Bene, bene, ecco, allora però, guarda, guarda Nick però sei un po' in mezzo Aspetta, la lancio qui le Eccola oh. lei Ok, bene, grazie mille eh, Dammi anche un po' di, di legno Se, se ce l'hai ovviamente Eccolo perché... qua Ho tutto eh, Aspetta, lo però sei... te lo lancio proprio dentro Arrivo Cosa intendi? Ecco aspetta, te lo grazie lancio nell'inventario. In oh, perfetto Sei perfettamente efficiente A differenza di oh, me Lo so Ok, perfetto. Adesso no, comunque... prendo uh, questo Nick, Beh, non ti si capisce non niente. Eh, <ride> anche cosa dice: hanno, hanno cambiato il texture pack del ferro. È la Ma guarda. Eh, un gisella. po' di tutto hanno cambiato. Eh, esatto, eh. Hanno, cambi... hanno anche aggiunto il rame. Cos'è che hanno aggiunto? Un sacco di cose. Il ragazzi. rame, il rame, molto bello rame. il rame. Puzzarda poi... Sono troppo contento ragazzi cioè, oh, che Sì bello. esatto Non vedevamo l'ora Che usciva Sta nuova versione eh, esatto. Infatti ma Ci hanno messo un po' Poi comunque Non hanno aggiornato le caverne Io sono un po' offeso con la... Però dai Uscirà con la 1.18 La caverna Le caverne e le montagne Dai speriamo. Aspettiamo Il Natale <ride> E che magari lasciano... Eh però no. è. veramente se quel periodo lì... Eh, esatto, sì, no, ma davvero, cioè, nel senso non stiamo scherzando, davvero esce... Beh, mi spiace. Oh, ma davvero hanno cambiato il Raw Iron? No, vabbè, ma che figo! Eh, sì, sì, sì è molto bello. Eh, se hai il piccone con fortuna ne avrei di più. Come da diamanti da da da No, vabbè, ma questo è... anche loro... Oh, è arrivato... Che... Un subito. C'è cioè, un subito. Un, oh, un subito. Ciao, subito. Ciao, subito. Allora... No. Ciao, suddito caro amico. Allora, tu dovrai far parte delle prigioni. Dovrai sgobbare, dovrai pulire la, no, le cacche... No, no. Ma no, povero. No, dovrai pulire... State zitti un attimo. Dovrai pulire le cacche di nonno. Ha scritto: Pensa che bello, ecco, esatto. Ah, sì, sì, sì, <ride> va bene. No, adesso scherzando, sarà un server molto meritocratico, mi auguro. Allora, no, sta arrivando la notte. Ah, ah ragazzi. Ma sì. non c'è abbiamo io. a fare due letti. Sì. Comunque Nick ti sei confuso con qualche altro. Alt qual con qualche altro streamer, perché ha detto anarchia: non so dove no. ti pensi di essere, ma noi qua siamo originalmente originali. No, non, siamo, non siamo così tanto puzzoni come alcuni che no. copiano altri. Uh, mi dissocio da ciò che ho appena detto <ride> Allora io voglio da bene Un po' di legno Sì certo favore. Non ho il legno Se no, no. ah, volete no. potete dormire Grazie okay. mille Sei il nostro non lettagliolo. Non Veloci a letto, a letto. Chi può grazie. esce Chi non può Perché se no Non vediamo niente Assolutamente niente Via Ciao tutti quanti Dormiamo oh, Bene molto Entrate Entrate ah, Entrate! Entrate Eccomi Ok non bene Non tieni il legno Che ti serviva Ok grazie mille Prego. Ma Nick Cos'è che io ti ho detto Prima <ride> Cioè a <ride> me <ride> sembra di parlare con dei deficienti <ride> a volte Nick Quante volte ti devo ripetere Che tu devi parlare con me Nel video E non con altri Chiaro? Oh, sì ok cosa ti uh, ripetimi cos'è che devi fare tu nick nel video parlare con te e non con gli altri con me dunis e non con altri solo con me se hai bisogno di qualcosa lo dici a me poi dopo io lo dico se no non si capisce niente se parlate fra di voi poi nonno tu stai balbettando io ti ho sentito prima ma ti sembra no ma razza di rincoglio Ah! Dai, no. ma sta urlando come un dannato No, no, ho detto che uh, No, hai parlato strano Tipo hai fatto Non so cosa che hai detto Che schifo che faccio, veramente Ma infatti, sei da solo pure Allora, <ride> ma come facciamo ad uscire da questo posto? Scusatemi un attimo Eh, facciamo la scala ma... se vuoi Ok, fai la ah, scala, okay. o pro di avventuriero delle palle Vai, vai, fai la scala. Non hai ancora ah, cacchio Qua c'è una bravo. nuova cosa. Qua c'è una nuova cosa. Pensato. Eh, cos'è cos'è sta I roba? Che cosa? Sono. I licheni. E a cosa servono? Ah, per illuminare. Tipo, però, con sick touch si possono prendere. Ah, niente, ma allora che caspita. Le vines della, ro della roccia tipo. Diciamo. Quindi Dani. praticamente le vines della roccia, Che Quindi servono tipo per uh, illuminare robe molto bello. Questa versione ha un sacco di nuovi aggiornamenti bellissimi che a me piacciono troppo e che vorrei leccare questi aggiornamenti. Sono talmente belli che io vorrei leccare tutto. Sì, esatto, gli aggiornamenti dico non pensi a male per l'amor del cielo, caritatevole. Cosa <ride> <l> ho detto? <ride> uh, avete del ferro per favore? Eh, Avrei no. bisogno del ferro. Devo prenderlo. Guardate qui cosa... Ho trovato, ho trovato una cosa magicissima. No, Cos ho trovato. Una... Eh, ho messo. Aspetta una musica strana. Ok, ho trovato del rame. Che voi direte, uh, ma il rame che cosa sei? serve? Eh, qua so in fondo al canyon praticamente. Allora, questo rame, ma... Row Copper, praticamente con questo rame si possono fare tipo dei blocchi. Si possono fare altre cose. Perché ridi, nonno? Eh, <ride> perché c'è Nick che si è schiantato. <ride> si è ma suicidato in un modo molto acqua. brutto. Nick. Ma ma che razza di rincoppistito che sei ma... Eh, un bel po', guarda qua Rubagli tutto, vai, vai, vai No, no, no De Allora, prima Scusa un attimo Mannig, ma tu hai, hai rubato il copper senza dirmi niente Ma te lo stavo per È dire. un disastro Mannaggia, ma te lo stavo portando Mannaggia, dovrai imparare, spero Spero prima o poi imparerai As Allora, dove è il copper? Dov'è? E il copper okay. è questo è Raw copper Ma quindi Inbiliata. scusate Ma questo si mette qua dentro la fornace Se c'è una fornace Aspetta ne crafti un'altra Ah un guarda So meno di te allora, prima... in teoria, secondo me, sì, perché... Oh, bravo, Dani, sei gentilissimo, a differenza di, wow. di nonno. Sì, si mette la fornace. <ride> Dai, anche io l'ho fatto. Non è vero, tu non hai fatto niente, sei... hai s... un cervello strano, tu. Sì. Guarda. no! Oh, oh, me ho me mi sono buttato che scusate. sono morta, era perché ti volevo portare il copper, però è andato a finire Vabbè. male. Eh, ho visto che è andato a finire molto male, purtroppo. Però eh. qua, praticamente, mi dà i lingotti, giusto? Esatto, il copper e lingotti. Si possono fare i blocchi e le cose di decorative. E voi direte, a cosa servono? A, a costruire, giusto? Sì, a costruire Se... dei blocchi che poi con l'acqua E il rame sì, e poi si ossida eh, E diventa, esatto. cambia colore mm. È fighissimo Beh, bello, molto tutto quanto molto interessante Mi, mi, mi fa piacere, questa cosa mi ha ricordato una musica molto vecchia e cringe. Vabbè, lasciamo perdere uh, Sì, molto bello comunque Devo dire, molto, hanno fatto una bella cosa in questa versione sì. Mi piace, mi piace Bene, io vi ricordo ovviamente, ragazzi Vi ricordo per l'ennesima volta Venite sul nostro Twitch oggi, oggi stesso Dalle 9 alle... Che caspita sono? Dalle 15 alle 17? Oggi altrimenti... su Twitch il 9. No, altrimenti niente. Però se volete venite. E. Eh... E, mi il link lo trovate in descrizione Oppure se mi ricordo nel commento, nel commento su YouTube Altrimenti se no Vabbè in descrizione Lo trovate sempre Oppure cercate DunisRFP Così guardate DunisRFP Su Twitch e, e mi trovate per forza Perché sono in live E quindi Sono modestamente bellissimo no? ci, siamo, ci, saremo, <ride> ci saremo Ci saremo Tu nonno ci sarai? Sì Dici ci no? sarò Oh bene Dalle 15 alle 18. Tu uh, Nick ci sarai? Certo Ok bene Tu Dani ci sarai? Eh, Immagino di sì io lui va bene, ovviamente ha scritto. Ovviamente, perfetto. Sono contento così. Bene, ci saranno. Mi sa che ci sarà anche Gabri. Che adesso però è dovuto andare. E quindi, ragazzi, noi ci vedremo al prossimo video.